Su Radio Italia Solo Musica Italiana, l'abbiamo detto prima che avremmo avuto un ospite oggi e ce l'abbiamo. Esatto, un po'. esatto. Noi siamo amici di Alice for Children, quindi abbiamo adottato a distanza alcuni eh, bambini orfani delle baraccopoli di Nairobi, ma oggi è venuta a trovarci Daniela, che insieme a suo marito che si chiama Giuseppe e ai piccoli Arianna e Matteo, hanno adottato a distanza la piccola Linette. Ciao Daniela! Ciao, ciao. buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Ciao ciao. buongiorno. <ride> ciao, buongiorno. ciao, ciao. Ragazzi, bindi, buongiorno. <ride> Allora, eh, innanzitutto grazie per essere qui Grazie a voi Abbiamo approfittato, dovevamo fare una telefonata Ma siccome è qua della zona è meglio se viene trovato Avete fatto bene, detto, ma... Daniela Così ci racconti tu questa esperienza Perché avete deciso di diventare eh, genitore a distanza? Come è nata la cosa? Allora, il merito è tutto di Arianna mm -hmm. Che lo scorso Natale a Gesù Bambino e a Babbo Natale mm -hmm. è, <ride> ha chiesto come regalo l'adozione a distanza di una bimba. E mi sono messa appunto alla, alla ricerca e ho scelto Alice for Children perché dava la possibilità di, di avere contatti veri con la bambina. Quindi mm -hmm. non solo pagare, dire oh, ho aiutato qualcuno, sì. ma proprio a entrare in contatto diretto perché volevo che questa cosa, come dire fosse umanamente un'esperienza positiva mm -hmm. per la bambina e, e quindi abbiamo uh, scelto Alice for Children che dà la possibilità di collegarsi via Skype con la bimba e qui ci divertiamo ormai mandiamo foto, lettere. E qual è stato il momento più emozionante in e... questa storia con Linette? Il primo incontro, vero? Sì. Perché è, è, è stato forte no? il, il vedere concretizzato. Quando abbiamo che... conosciuto la bambina. L'avete conosciuta? Per te è una sorella o un'amica? Una sorella. una sorella. Che bello, <ride> che bello! Noi attraverso questa, questa intervista, insomma, vi ringraziamo per essere stati qui. Eh, vi ricordiamo che è possibile diventare genitore a distanza con Alice for Children e anche di partecipare a un'iniziativa concreta che è Alice Reality Life. Esattamente, andate sul sito aliceforchildren.it o altrimenti sul sito di Radio Italia trovate tutto. Ci sono anche dei numeri di telefono. Vi lo diamo: eh, lo 02 45 49. 915 03 02 45 49 15 03 per mettersi in contatto naturalmente con Alice for Children. Grazie ad Alice for Children, grazie a Daniela e anche ad Arianna a e Matteo e anche a tuo e marito Giuseppe.